Ora troviamo il valore algebrico invece della seconda espressione che è 2x meno 5x più 9. Come facciamo? Allora qui abbiamo due modi. Beh, innanzitutto in questa espressione abbiamo due monomi simili che sono 2x e meno 5x. Quindi noi, abbiamo, allora noi stiamo lavorando su 2x meno 5 più 9 uguale. Um, abbiamo i due monomi simili 2x meno 5x e quindi in questo caso possiamo scrivere 2 meno 5 fa meno 3x più 9 e lavoriamo sull'espressione semplificata in questo caso abbiamo quindi 3 per l'incognita x che disegniamo con il colore azzurro e vediamo quali valori assume questa espressione per x uguale a 0 allora in questo caso avremo come prima meno 3 per 0 e quindi più 9 meno 3 per 0 fa 0 più 9, il risultato è più 9 ora vediamo l'espressione che valore assume per x uguale a più 1 allora riscriveremo meno 3 per e se vogliamo indicare il segno scriviamo con la parentesi più 1 e quindi più 9. Meno 3 per 1, meno per più, meno. 3 per 1, 3, più 9. Quindi il risultato sarà più 6. Vediamo invece che valore assume per x uguale a meno 2. Quindi avremo meno 3 per la nostra x che vale meno 2. 9. Allora, meno 3 per meno 2 meno per meno fa più 3 per 2 è 6, più 9, quindi uguale più 15. Potevamo risolvere anche l'espressione, cioè trovare il valore tenendola nella sua forma originale, quindi 2 per x. Meno 5 per x e quindi più 9 uguale. Provate voi quindi a fare lo stesso lavoro sostituendo alla incognita x i valori 0, poi più 1 e poi meno 1. E verificate che i risultati coincidano con quelli che abbiamo trovato. Quindi, più 9 per x uguale a 0, più 6 per x uguale a più 1 e più 15 per x uguale a meno 2.